Le stime indicano che le perdite combinate nelle prime 24 ore sono... Oh mio Dio, 6.000! Ma, ma c'è un errore! Più del 90% sono perdite del nemico. Le stime indicano che abbiamo perso meno di mille uomini. Meno di mille? E ne parli come una buona notizia! È solo paranoia. La nostra minaccia di guerra li ha mandati nel panico. È una guerra preventiva. Lo spionaggio indica che non hanno lanciato il missile intenzionalmente e finché non possiamo provarlo, Seul è in gioco. C'è un qualche modo per tenere la città? Nessuno studio ragionevole ha mai ritenuto che fosse possibile senza l'ausilio delle armi nucleari. E se così deve essere... 38 ore fa, l'esercito nordcoreano ha invaso la Corea del Sud. Da 50 anni a questa parte il loro obiettivo è catturare Seoul. Sembra che ci stiano riuscendo. Le forze americane e sudcoreane stanno tentando, mediante ritirate strategiche, di frammentare le singole divisioni nemiche in corridoi separati. Sei ore fa, le prime divisioni hanno raggiunto Seoul e stanno colpendo le strutture critiche. In cima alla lista c'è una stazione di telecomunicazioni a nord della città. Purtroppo, l'incursione informatica che ha causato l'affondamento della Walsh viene proprio da quella stazione. Se i nordcoreani riuscissero a mettere le mani sulla stazione, otterrebbero una giustificazione per l'invasione agli occhi del mondo. Dobbiamo ottenere quelle informazioni prima di loro. Le incursioni informatiche che hanno lanciato il missile contro la Walsh sono passate da Seoul. Non sono riuscita a tracciarle oltre la stazione di smistamento e non sono nemmeno sicura che non siano effettivamente partite da lì. È possibile che la Corea del Sud ci abbia spinto a una guerra, forzando il Nord ad attaccare gli Stati Uniti. Io ci proverei ad inserirmi, ma questa è una linea dati solida e sicura e i danni causati dai combattimenti hanno già isolato quasi tutti i miei ingressi. Devi entrare e recuperare i dati manualmente, poi trasmetterli punto a punto per permetterci di esaminarli meglio. La CIA ha diverse basi sicure a Seoul per facilitare l'inserimento di agenti e il recupero di possibili disertori. Di solito hanno l'aspetto di case normali. Sto pianificando il tuo inserimento in una di queste case, prima che la seconda divisione di fanteria effettui un'altra ritirata. Quando sarai dentro, i ragazzi si ritireranno. E i nordcoreani supereranno la tua posizione, lasciandoti nella scia della forza principale, ma davanti alle truppe di supporto. Disporrai di una piccola zona di sicurezza, e ti suggerisco di non deviare dall'obiettivo assegnato. Non ti conviene scontrarti con un battaglione al completo. La Reagan è pronta a lanciare un EA6B Prawler equipaggiato con un sistema ricevitore laser punto a punto. Il vostro uomo riceverà un trasmettitore speciale che individuerà l'aereo e trasmetterà i dati. Questo sistema è sicuro al 100%. Non c'è broadcast, quindi niente da intercettare, tantomeno da decifrare. Quando il vostro uomo sarà in posizione, noi lanceremo l'aereo e riceveremo i dati. Ma rimane un'operazione ad alto rischio. Chiunque decidiate di mandarmi, meglio che sia all'altezza. Questi aerei valgono 60 milioni di dollari. È venuto alla guerra dei tre isolati, Fisher. La mazzata ha superato la tua posizione. Preparati a scontri sporadici tra unità separate dalla forza principale. Io da che parte Alla tua. Non sei un combattente ufficiale. Chiunque ti veda ti attaccherà vista, amico o nemico. Senti, non ci sono allarmi di cui preoccuparsi, ma chiunque incontri sarà già in allerta. Sarò prudente. Splinter Cell. Delle Splinter Cell in addestramento. È un'operazione di rapimento. Ma il loro obiettivo è stato appena spostato dalle forze speciali nordcoreane. Quindi devo catturare l'obiettivo? No. Devi interrogare un membro delle forze speciali per scoprire dove l'hanno portato. Ok. Non ucciderli prima di averli interrogati o ti tiro fuori. Fatto solo perché mi dava fastidio. Sta zitto e vivrai. Chi? Zitto! Lambert, ne ho preso uno. Bel lavoro, Fisher. Sto cercando di metterti in contatto. Aspetta. Stai calmo. Ci vorrà un secondo. Ok. Ok. Bene, Fisher, procedi. C'è qualcuno che vuole parlare con te. Ricevuto. Ti chieda dove hanno portato Young. Dove avete portato io? Non. non so di cosa stai parlando. Non risponde. Devo ucciderlo. Negativo, negativo. Ricevuto. Dicono che devo ucciderti, quindi. Aspetta. Ok. Young. L'abbiamo portato in un internet point appena fuori dal mercato del pesce. Vicino al fiume. È quello che volevate sapere, ragazzi? Uh, affermativo. Grazie, signore, le siamo in debito. Benvenuti nella squadra. Vuoi dirmi che cosa sta succedendo, Lambert? Mi spiace, Fisher. Stai diventando troppo vecchio per questo genere di cose. Non stare a sentire Grimm. In base alla sua definizione di vecchio, dovresti includere dei pannoloni in ogni set di divisore. E se parlo troppo con te, dovrò iniziare a usarli io. Sei crudele. Bel furgone. Ah, non è mio. Quindi non ti dà fastidio se ci metto le mani sopra? Beh, non è un problema se non mi uccidi. Ci penserò. Sempre felice di essere d'aiuto. I'm uh gonna -huh. Quelli sono i server principali della dorsale dati nazionale. Ogni pacchetto dati che passa da qui viene segnato al passaggio. Credo sia piccoli di quanto credessi. E diventano sempre più piccoli. Senti, devi recuperare i drive principali. Così potrò scoprire se l'attacco che ha lanciato il missile è partito da un nodo precedente. Pensi? Ecco fatto. Bene. Ora porta quel drive sul tetto e trasmetteremo i dati alle A6B. Non potete leggerlo direttamente. Ci vorrebbe troppo... Se i noto coreani lo intercettano. Questa missione sarà stata uno spreco di tempo. ipnotico traccia che illuminano il cielo di notte bello meglio che guardare le solite vecchie stelle questo è sicuro <ride> praticamente un kit di costellazioni fai da te sì senti vado da bong e feng vediamo come se la cavano con la porta si saranno fatti saltare in aria da soli ah sì ci vediamo a dopo Trasmesso i dati, posso andare alla stazione? Il piano è questo. Se possiamo confermare che la zona di atterraggio è sicura, vi estrarremo direttamente dal tetto. E se non è sicuro? lo dettajo qui cane lunare trasmissione Abbiamo un problema. Fisher, Meru è caduto prima che fossero cancellati i dati. Devi raggiungere i rottani e assicurarti che i nordcoreani non li recuperino. Le truppe nordcoreane stanno posizionando dei ricevitori radar portati. Cerca di eliminarli tutti. Sam, sarebbe utile recuperare le specifiche tecniche di questi nuovi UAV nordcoreani. Puoi scommetterci. il monitoraggio radio indica almeno altri quattro radar nell'area delle operazioni detto che saremmo stati al sicuro qui. Siamo al sicuro qui. Cosa? Una bomba appena colpita. Ah, quella. Va bene. Non siamo al sicuro dalle bombe. E allora da cosa lo siamo? Dalla falveria. Ah, ascoltami, le bombe non vogliono ucciderti. È solo una questione di probabilità. Cos'è stato, stato Sam, abbiamo la conferma che sono rimasti solo due navi. Sì? Cosa? Ah! Ho scoperto cos'era quel rumore. Eh? È? È a salve? Non lo so. Controlla. Controlla tu. Ok. Calma. Al riparo! Voglio la mamma. Siamo ancora vivi. Calma. Senti, inseriamo il rapporto del pattugliamento nell'UAV e andiamocene prima che esploda. Buona idea. Ah, oh, un bel colpo, Sam. Dovrebbero essere le specifiche tecniche complete degli UAV nordcoreani. Quindi adesso possiamo spegnerli tutti? Ah, no. Ma, ma possiamo iniziare a studiare i piani e tra qualche mese troveremo un modo per disattivarli. Non mi sei di grande aiuto. Oh, no, sono in arrivo! State tu! cosa que yo. sa che l'abbiamo perso. Non soffrire. sparando. Qua giù, Roger. Ok, tu ah. al riparo, ti ha Dannazione! Avanti, bastardi comunisti, prendete questo. Giù! Mi spara addosso! L'abbiamo perso? Non lo vedo. Cessate il fuoco, uomini! Proverso. La fuoco! Visto! Ok, uomini, ritirata con ordine. Dove è andava? E è là fuori, da qualche parte. Ti ha colpito! Ah! Via, via, indietro. Ah, è laggiù, lo Ah! Sta ricaricando. Prendiamolo mentre Ah! da quel bastardo Lasciamo perdere, meglio non trovare niente in ogni caso. Ho troppi danni per recuperare i dati. Devi tornare indietro e disegnare il bersaglio per un attacco aereo. Usa la struttura in fondo alla strada come piattaforma. Prima fammi portare al sicuro i piloti. Non abbiamo tempo, Sam. Sta arrivando una squadra di recupero nordcoreana. Mi stai ordinando di lasciare qui questi tizi e ordinare un bombardamento. Ti sto dicendo qual è l'obiettivo. Confido che lo completerai. I tuoi ordini sono questi. Avanti così, Sam. Sen. Senza quei radar tra i piedi, la tua estrazione sarà molto più sicura. Vuoi dire che pensate veramente di tirarmi fuori di qui vivo un giorno? Colorato il bersaglio. Salve Fatorino, è il postino che parla. Abbiamo il tuo segnale, stai sul bersaglio. Affermativo, Postino. E ecco qui, Fatorino. Il pacco è puncato. Fermo la visuale su.